Hola, soc l'Elisabetta, soc italiana, Iara Gesù, la ultima linea del can del paradiso, della divina commedia, dal Dante Alighieri. Al Dante, a chi te una visio celestial. Se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'altra fantasia qui mancò apposta. Ma già volgeva il mio dissio e il velle. Sì, come rota che ugualmente è mossa, l'amor che, che muove il sole e le altre stelle. Aldeu es l'amor che muove al sole e le altre stelle. Adeu!